Thank you. Con il 19 ottobre il corteo nazionale a Roma si era posto molto, con molta forza all'attenzione del governo, una serie di richieste relativamente a un cambio netto, una trasformazione radicale delle politiche abitative per rispondere alla crisi e all'emergenza degli sfratti e invece insomma, anche questo governo Renzi che vorrebbe presentarsi come qualcosa di nuovo è invece un governo che puzza di vecchio, puzza di austerità e puzza delle peggiori politiche di taglio e privatizzazione che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Crediamo che questo piano casa sia particolarmente odioso nel suo articolo 5, dove insomma, mette nero su bianco il fatto che alle, negli stabili occupati deve essere negato il diritto alla residenza e il diritto a delle forniture elettriche, della luce, eh, dell'acqua e, e del gas, insomma delle utenze. Molto di quello che ci spinge a essere in piazza oggi ha a che vedere con la lotta per il diritto all'abitare, eh, ma, ma non è solo questo, è possibile che le risorse pubbliche, cioè i soldi di tutti, vengano usati finalmente per garantire i diritti a tutti e non solo per mantenere in piedi una classe eh, politica ormai anni luce, lontana dai, dai bisogni della gente.